Salve a tutti e a tutti e benvenuti a la storia dell'impero romano in sette tappe fondamentali per chi non lo sapesse sono Lorenzo Pacini e proprio come voi non amo la storia e faccio difficoltà a ricordare tutti gli eventi e le date per questo motivo assieme ad un gruppo di amici abbiamo deciso di realizzare una serie di brevi video in cui ripercorreremo la storia dell'impero romano partiremo con la fondazione del principato nel 29 a.C. analizzeremo le tre costanti e i cinque fattori di coesione Ripercorreremo la crisi del III secolo per poi arrivare a Diocleziano, Costantino e Teodosio che segnarono in maniera differente i destini di uno degli imperi più longevi della storia, dal III secolo al IV secolo d.C. Mi auguro che questi video possano aiutarvi nello studio e a risparmiare interi pomeriggi passati sui libri. Siete pronti ad iniziare questo fantastico viaggio? Let's go! <musica>